Analizziamo adesso il funzionamento del motore asincrono trifase a rotore bloccato, cioè con il rotore che non può ruotare. In queste condizioni nel circuito di rotore abbiamo che la, la resistenza, la componente resistiva R2 fratto S, essendo lo scorrimento a rotore bloccato uguale a 1, risulta essere uguale a R2. Quindi la, la componente resistiva assume il valore minimo, il minimo valore che può assumere nel funzionamento del motore. In queste condizioni ovviamente la corrente assorbita dal rotore risulta massima. Per il minimo valore di resistenza avremo in corrispondenza il massimo valore di corrente e la indichiamo, questa corrente massima, come I2CC quindi la corrente assorbita dal rotore in condizioni di rotore bloccato la, la corrente I2CC eh, determina una corrente di reazione allo statore che indichiamo con I con 2 primo Cc che sappiamo essere uguale alla I con 2 Cc diviso il rapporto di trasformazione al rotore bloccato K0 e questa ci fornisce la corrente di reazione statorica che essendo massimo il valore delle 2 Cc sarà anche essa il massimo valore che può assumere quindi siamo in condizioni di massima corrente statorica di reazione, quindi la corrente che complessivamente il motore assorbe dall'alimentazione, la I con 1 cc a rotore bloccato, è data dalla somma, sappiamo, vettoriale della corrente di reazione con 2 cc' più la corrente assorbita a vuoto. Corrente assorbita a vuoto che in queste condizioni risulta essere molto inferiore alla corrente di reazione statorica che ha il suo valore massimo e quindi per semplicità di analisi la trascuriamo commettendo un errore eh, non non importante ma che ci consente di ottenere un'analisi un più semplice e comunque abbastanza completa e affidabile in queste condizioni quindi noi possiamo semplificare Espressione del I 1 Cc, ritenendola uguale alla corrente di reazione statorica icon con 2' Cc. La conseguenza sul circuito equivalente di questa eh, semplificazione che facciamo è che il, il ramo con i componenti trasversali C0 e B0 risulta non essere attraversato da alcuna corrente, il 0 abbiamo approssimata a zero e quindi noi possiamo tranquillamente trascurare il ramo trasversale e quindi semplificare il circuito equivalente del motore eliminando il ramo trasversale. Quindi facciamo questa semplificazione nel circuito in modo tale da vedere come il circuito è modificato nella, in una forma più eh, semplice. Proseguiamo nell'analisi e vediamo ancora le relazioni fra le varie grandezze. Abbiamo nella parte centrale sappiamo che il circuito equivalente presenta un trasformatore ideale, quindi ricordiamo le conseguenze, le caratteristiche di funzionamento del trasformatore ideale. Abbiamo intanto la relazione che lega le due tensioni indotte allo stattore e al rotore, sappiamo che il loro rapporto per definizione rappresenta il rapporto di trasformazione al rotore bloccato K0. Altra relazione che sappiamo è che la somma della potenza entrante al primario del trasformatore, quindi la E con 1, per i2 cc deve essere uguale alla, alla potenza erogata alla E con 0,2 per I con 2 cc e quindi da questa uguaglianza delle potenze entrante e uscente dal trasformatore ricaviamo che la I2 primo sarà data dal rapporto fra E02 E con 0,2 e E con 1 moltiplicato per i2 cc dove il rapporto è con 0,2 fratto e con 1 non è altro che l'inverso di k0 e quindi la i2'cc risulta essere uguale a i2 con diviso k0 che è l'espressione che ci consente di riportare come sappiamo la corrente rotorica allo statore adesso se noi pensiamo quindi al, al circuito equivalente e pensiamo al, al comportamento del, che viene visto del circuito equivalente dal trasformatore ideale verso il rotore abbiamo che questo presenta una tensione ai capi pari a e con 1 e assorbe una corrente pari alla i con 2 primo cc quindi tutto il circuito equivalente, quello all'interno del tratteggio, eh, risulta essere appunto rappresentabile con un'impedenza, un'unica impedenza che ha un comportamento analogo al circuito equivalente completo, quindi un'impedenza che qua vado a rappresentare come eh, equivalente della parte rimanente del circuito e questa impedenza sarà quella che quando presenta i suoi capi la tensione indotta e con 1 assorbe la corrente i con 2 cc in questo modo noi possiamo ricavare appunto l'impedenza eh, riportata allo statore del circuito rotorico quindi la, la z2 primo che stiamo cercando sarà data nella nostra definizione dal rapporto fra la tensione e con 1 in ingresso è la corrente assorbita I con 1 CC che sarebbe anche la nostra I con 2 primo CC, continuiamo a indicarla come I con 2 primo CC anche se è uguale alla I con 1 CC. Quindi, se adesso sostituiamo le relazioni che abbiamo visto del trasformatore ideale, quindi al numeratore sostituiamo l'espressione di E con 1 che risulta essere uguale a K0 per E con 0,2, la sostituiamo al numeratore, abbiamo quindi E con 0,2 per K0, e al denominatore sostituiamo il valore della I2', quindi abbiamo sostituito la E con 1 nella prima parte, adesso sostituiamo al denominatore l'espressione di I con 2', i 2 CC con quella che abbiamo trovato considerando le, il, il trasformatore ideale quindi il rapporto I con 2cc fratto K0 la sostituiamo appunto qui a denominatore e l'espressione di Z2' risulta essere pertanto a denominatore I con 2cc fratto K0 K0 al denominatore eh, può essere portato al numeratore e quindi l'espressione diventa i con 02 diviso i con 2 cc per k0 al quadrato e il rapporto è con 02 fratto i con 2 cc non è altro ovviamente che l'impedenza del rotore e quindi abbiamo la Z2 per k0 al quadrato e questa è la relazione che mi consente di riportare l'impedenza rotorica Z2 allo statore e denominandola Z2' e possiamo fare questo riporto allo statore semplicemente moltiplicando per K0 al quadrato l'impedenza del rotore. Quindi questa è l'impedenza rotorica riportata allo statore. Continuiamo nell'analisi del circuito, dopo aver messo in evidenza questa relazione fondamentale. Quindi possiamo procedere nel, nell'analisi. Semplifichiamo il circuito equivalente riportando quindi l'impedenza del rotore allo statore quindi ci rimangono i componenti statorici R1 e X1D e poi riportiamo la Z2' e scomponiamola nelle sue componenti resistiva e induttiva quindi possiamo scrivere la Z2' come data dalla somma della sua componente resistiva che chiamiamo R2' più la componente reattiva J JX2D' dove ovviamente la R2' risulta essere uguale a R2 per K0 quadro e la X2' primo d risulta essere uguale a x2d K0 quadro, quindi col coefficiente di riporto allo statore. E quindi possiamo continuare il circuito equivalente rappresentando le due componenti riportate dal rotore in serie a quelle statoriche. circuito equivalente quindi del motore a rotore bloccato riportato allo strattore è questo. Se adesso andiamo a raccogliere le componenti resistive e reattive possiamo ulteriormente semplificare il circuito, quindi avremo una componente resistiva data dalla somma delle due componenti riportate prima una componente reattiva data dalla somma delle due componenti reattive quindi il circuito equivalente può semplicemente ridursi a questo la corrente assorbita è la icon 1cc, continuiamo a chiamarla così e poi possiamo scrivere L'espressione delle due componenti, R1CC è uguale alla R1 più la R2K0 quadro, la resistenza rotorica riportata allo statore, e la X1CC sarà la X1D, reattanza di dispersione statorica, più la reattanza di dispersione rotorica riportata al primario, quindi moltiplicata per K0 al quadrato. Queste sono le due componenti, evidenziamole dell'impedenza dell equivalente del motore in condizioni di rotore bloccato in questo circuito adesso possiamo quindi determinare l'espressione della corrente con la legge di Ohm generalizzata la I1cc assorbita sarà ovviamente uguale al rapporto fra la, la tensione di alimentazione di fase del circuito monofase diviso l'impedenza R1CC più JX1CC le la, la cadute di tensione sui due componenti Longitudinali le indichiamo come VR1CC, quella sulla, sulla resistenza equivalente, e la VX1CC, quella sulla reattanza equivalente al rotore bloccato. Queste due tensioni, ovviamente, le possiamo ricavare dalla conoscenza della ICON1CC, quindi la VR1CC sarà data dal prodotto di R1CC per la I1CC quindi risulterà essere una tensione in fase con la corrente I1CC è ovvio che sia essendo una componente resistiva quindi la VR1 in fase con la I1 la VR1CC e la, la VX1CC la VX1CC sarà data ovviamente dal prodotto di JX1CC per la corrente I1CC, quindi nel prodotto vettoriale avendo il prodotto per il coefficiente immaginario puro J avremo che la tensione sarà in anticipo di 90 gradi rispetto alla corrente I1CC, queste considerazioni di fase ci serviranno ovviamente nel tracciare il diagramma vettoriale del motore in funzionamento a rotore bloccato quindi evidenziamo queste relazioni a questo punto possiamo procedere e scrivere completezza, l'ultima relazione, l'equazione di Kirchhoff alla maglia, in modo da vedere che la tensione di alimentazione monofase, la V1f, non è altro che la somma vettoriale della Vr1cc con la Vx1cc, quelle che abbiamo appena scritto e trovato, quindi anche questa relazione, ci servirà nel tracciare il diagramma vettoriale in modo corretto, in evidenza anche questa relazione fra le, fra le tensioni lungo la maglia disegniamo il circuito il diagramma vettoriale a questo punto tracciamo gli assi del piano di Gauss quindi l'asse dei reali e l'asse degli immaginari tracciamo una, il vettore rappresentante la tensione di alimentazione V1F supponiamo quindi che il vettore sia ad esempio questo quindi dall'origine vettore V1F che rappresenta la tensione di alimentazione tracciamo anche il vettore della icon 1CC che avremo ricavato dalle precedenti relazioni. Ovviamente la icon 1CC risulta in ritardo sulla tensione di alimentazione in quanto il circuito è di tipo RL, quindi omico-induttivo. L'angolo di sfasamento fra la tensione di alimentazione e la corrente assorbita al rotore bloccato lo chiamiamo FCC e ovviamente sarà uguale all'angolo caratteristico dell'impedenza equivalente che abbiamo determinato, la R1CC più jx 1 cc quindi sarà dato dall'arco tangente della parte immaginaria X1CC diviso la R1CC. E questo rappresenta l'angolo di fase in condizioni di rotore bloccato, l'angolo di sfasamento fra tensione e corrente a rotore bloccato. Adesso, rappresentiamo le altre tensioni, abbiamo la V1R che è in fase con la I1CC, quindi sarà lungo questa direttrice, la stessa direzione della I1CC, mentre la VX1CC è in anticipo di 90 gradi, sulla I 1cc quindi formerà, sarà lungo questa direttrice che forma un angolo di 90 gradi con la direzione della Icon 1cc i due vettori Vx1cc e Vr1cc devono essere tali che la loro somma vettoriale sia uguale alla V1f per l'equazione di Kirchhoff che abbiamo scritto prima quindi i due vettori graficamente devono avere questa rappresentazione in modo tale che la loro somma sia uguale al vettore rappresentativo della tensione di alimentazione V1F. E questo è il comportamento del motore a rotore bloccato.